Velocemente, Presidente, inseriamo nel deliberato della, appunto, della delibera dell'adozione di variante eh, una, un punto alla fine insomma, di tutto il deliberato che è quello di dare atto che saranno avviate procedure partecipative sensi del vigente regolamento di Roma Capitale sulla trasformazione urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 2006 nelle successive fasi procedurali di adozione di piani e progetti relativi subambiti attuativi raccogliendo specifici contributi ricorrendo eventualmente anche a strumenti informatici e telematici, questo ovviamente si tratta di eh, una, un punto che era già inserito all'interno delle premesse ma era giusto anche viste le osservazioni che sono arrivate insomma, dai, dai municipi e visto il dibattito che c'è stato dal municipio eh, era giusto poterlo precisare, poterlo garantire ed aprire quindi alla, eh, non alla possibilità ma di dare effettivamente atto che oggi il regolamento lo prevede e quindi tutte le fasi successive dovranno garantire. Insomma, attività. Grazie.